Prego Fabrizio, ci siamo. Grazie. Intanto che aspettiamo che arrivino tutti. Eh, Do il benvenuto a chi è arrivato. O arrivata. E eh, diamo il via a questa ultima serata eh, del, della campagna Connection. Che cos'è stata la campagna connection? Beh intanto la stiamo svolgendo in un giorno particolare, perché oggi è il, la giornata per l'internet sicuro, l'Internet Safer Day. E' è il nostro obiettivo concludere questo, questo percorso con una restituzione in pubblico di che è stata una campagna durata nove incontri. E durante i quali si è discusso con eh, membri delle, della società civile, eh, delle associazioni, degli enti, dei tavoli su il, il tema della connessione digitale in questo momento di distanziamento sociale. Oggi vogliamo riproporvi eh, le riflessioni che sono emerse durante la campagna per poterle validare insieme e discutere su quanto, su quanto è avvenuto nell'ultimo periodo. Eh, per capire se le nostre eh, idee siano rimaste uguali, se siano cambiate, e eh, poterle racchiudere in un documento o in un manifesto e proseguire con il, una lista di intenti. Eh, connection, eh, appunto i nostri spazi nella città virtuale, eh, considera internet come una risorsa preziosa che ci ha permesso di accorciare le distanze e mh, formarci anche rispetto a esperienze di crescita nuove, di socializzazione, eh, che eh, il mezzo informatico ci ha concesso e che ci ha permesso di esplorare nuovamente e di imparare ad utilizzare. Quindi ecco, quest'oggi vorremmo eh, condividere con voi quelli che sono i risultati della campagna, e ringrazio tutti quelli che ci stanno raggiungendo in questo momento e anche le persone connesse al, ai nostri social del Centro Studi Sereno Regis. Questo mi sono dimenticato, è una eh, importante sede delle, della costruzione di relazioni che si sono create e eh, solidificate durante questo periodo. Il. L'ordine del giorno e il programma di oggi eh, consiste appunto in una prima fase di condivisione pubblica delle, per punti, quindi sommaria delle tematiche trattate durante gli incontri della campagna e, e poi successivamente verremo eh, suddivisi in eh, gruppi di lavoro per eh, scorrere velocemente i, i testi di, queste, di quello che era emerso durante questi incontri e poterlo commentare insieme quindi partirei subito eh, se non ci sono domande con una piccola presentazione eh, di quello che è stato il nostro percorso condiviso e appunto chiederei anche ai vari relatori che hanno a chi ha organizzato gli incontri della campagna di intervenire eh, qualora ci siano delle cose che non sono eh, complete oppure possono apparire poco chiare eh, da, questa, da questa presentazione. Il nostro primo incontro si è svolto il 21 dicembre del 2020. Eravamo in una situazione di... Eh, inizio eh, ma di fine dell'anno, eh, quindi la nostra campagna voleva proprio sondare il terreno eh, cercando di coinvolgere tutti i membri di associazioni eh, e organizzazioni di volontariato che a partire dal territorio ci sembravano essere eh, interessate a discutere insieme a noi sulle eh, possibilità e le potenzialità del, del mondo digitale. Nonostante questo, siamo arrivati ad una, eh, a delle conclusioni prima di tutto problematiche rispetto appunto a queste, eh, a questi strumenti, perché eh, durante quell'assemblea si è verificata, eh, cioè abbiamo mh, constatato una mancanza di motivazione verso le attività, eh, un senso di socialità. Eh, che è stato ritenuto dai più come penalizzato e uno scarso accesso agli strumenti digitali, quindi alla connessione internet. Inoltre eh, la socialità e eh, il mondo dell'associazionismo considera i momenti di riscambio eh, come una, un momento di svago eh, o di eh, comunque ricreazione. Per cui la logica del, della produzione invece non, non, ci, sembrava, eh, non ci sembrava utile eh, a questo tipo di incontri. Queste sono le problematiche che sono emerse. Quindi le soluzioni anche che sono state proposte dal nostro, dal nostro incontro sono state eh, tutte... Eh, mh, divergenti verso un uh, mettere al centro le persone. Quindi abbiamo cercato di uh, considerare i nuovi mezzi digitali come uh, un arricchimento della nostra uh, vita associativa per una metodologia più dinamica e meno frontale, con l'utilizzo di un linguaggio inclusivo e dialogico e per stabilire incontri tra colleghi informali e periodici. Queste, a nostro parere, sono state le soluzioni o comunque i propositi per uh, migliorare il mondo dell'associazionismo e del volontariato uh, durante questo nostro primo incontro. Sì, posso aggiungere sembra... a parte Fabri? Certamente. Che mi sembra molto importante per eh, anche l'impegno del centro studi. E abbiamo voluto iniziare con questo tema della partecipazione perché è appunto centrale a livello associativo e perché eh, abbiamo sentito l'esigenza di ricreare degli spazi di confronto e di, di incontro fra le persone fra le organizzazioni e, peraltro uno dei temi che è emerso oltre a quelli che ha già elencato Fabrizio durante l'incontro è stato quello dell'affrontare l'odio online Proprio di recente abbiamo assistito a diversi episodi di zoom bombing e altri simili, altri simili attacchi diciamo, alla, alle possibilità di incontro, e libertà di espressione delle persone e di socializzazione. E se pensiamo che in questo periodo la socializzazione ha ricoperto un ruolo importante, questi attacchi sono ancora più gravi e importanti. E come centro che si occupa anche di, di violenza e di affrontare in maniera non violenta questi temi, eh, ci ha fatto piacere che i partecipanti all'assemblea abbiano portato anche il tema del, del contrastare l'odio e, contrast e mantenere eh, una qualità delle relazioni anche, anche online, questo mi sembra importante. E, colgo anche l'occasione perché è stata l'assemblea di cui mi sono occupata io nell'organizzazione di ringraziare le associazioni che hanno partecipato specificamente a quell'incontro dando il contributo e poi i miei colleghi e gli altri ragazzi eh, ringrazieranno poi le altre sugli altri temi, in particolare voglio ringraziare eh, In Mente Itaca e l'intervento di Ayub e degli altri attivisti che hanno dimostrato come è possibile fare socialità e associazionismo anche in questo periodo molto complesso e a distanza. Gli amici di ACMOS e il presidente del TESC che ci ha dato veramente una panoramica importante di quello che sta succedendo sul servizio sul... civile un altro filone di, di attività e di socialità e di eh, impegno civico dei giovani del territorio molto importante e che peraltro proprio in questi giorni vede la riapertura del bando quindi pubblicità a progresso sappiate che c'è il servizio civile che si può fare domanda entro il 15 febbraio ed è un'occasione per cui se siete under, under 30, under 29 fate domanda la... e basta Grazie mille Laria, sono, sono tutti gli spunti che, che durante questa assemblea eh, ci appunteremo per, per arricchire il, il testo su cui stiamo attualmente lavorando, per, per riunire tutti quanti gli interventi. E quindi ovviamente come potrete immaginare non era possibile eh, leggerlo in una diretta, ma abbiamo cercato di riassumerlo il più possibile ma ci teniamo comunque ad arricchirlo con dei commenti che potrebbero venire fuori in questo momento. Il secondo incontro della nostra campagna eh, è stato dedicato al tema della mobilità internazionale. Quindi il, il problema eh, principale rispetto al quale le associazioni partecipi si sono confrontate eh, è stato quello delle frontiere chiuse a causa della pandemia in corso, di conseguenza c'è stata un'insicurezza che sull'evoluzione della situazione ha impedito eh, di organizzare eh, la logistica degli spostamenti dei studenti, dei lavoratori e, e di tutte le persone, inclusi, eh, inclusi migranti, stranieri e persone, eh, in spostamento da un lato all'altro del proprio territorio. Nello specifico i nostri ospiti ci hanno raccontato l'esperienza di come sono stati costretti a ridurre, addirittura a sospendere, i progetti per eh, andare all'estero, studiare e, e come questi siano stati eh, salvati, tra virgolette, o eh, recuperati eh, dalle, dalle nazioni in cui si stavano svolgendo questi progetti. Durante questa assemblea quindi sono emersi anche alcuni spunti su quelli che sono stati i sacrifici portati da queste, da queste decisioni ed alcune mh, eh, buone pratiche per poterle eh, risolvere almeno nell'immediato. Eh, appunto c'è stato... Eh, negato lo scambio del dialogo con le culture culture diverse nei, nei luoghi di origine, eh, l'emozione di trovarci in un contesto in cui non siamo abituati a vivere, quindi la vita all'estero, e eh, le esperienze che eh, avrebbero favorito la crescita personale eh, attraverso uno scambio appunto culturale, eh, non possono essere paragonate eh, a quelle che una mediazione digitale consentirebbe. Quindi eh, di conseguenza si è patita molto l'impossibilità di programmazione a breve termine, eh, ma ci si è voluti concentrare sulle possibilità invece del presente, quindi sulle eh, possibilità locali e regionali e sulle eh, modalità alternative che avrebbero permesso un arricchimento personale e professionale, sempre digitali. Passerei adesso al terzo nostro incontro della, della campagna che ha trattato il tema dell'inclusione. L'inclusività, eh, come è stato ribadito durante il terzo incontro, è la capacità di accettare la diversità. Da tutti i partecipanti è stato mh, assodato come questa sia... Eh, attuabile attraverso solo un'apertura nel comportamento e nel proprio comportamento. Ma è altrettanto chiaro come questo sia eh, sovracchiato da una facilità ad omologare o ad escludere l'altro Quindi l'inclusione è comunque sia una sfida. Alcuni dei documenti che sono stati mh, citati quantomeno durante la, la campagna è stato questo dato, per esempio, mh, dato dal rapporto povertà ed esclusione sociale del ITAS, che vede un aumento dei nuovi poveri dal 31 al 45%. Il senso di esclusione sociale è aumentato, quindi e si è dovuto far eh, fronte a questi, a questi momenti di isolamento solamente attraverso una eh, propria formazione personale, quindi ad una eh, capacità eh, individuale di eh, tirare fuori comunque eh, capacità fisiche, emotive, intellettuali e intrapersonali eh, per costare questo fenomeno. Sono mancati eh, per l'inclusione punti di aggregazione di riferimento come centri di ascolto, e, eh, altre strutture di accoglienza e alcune delle soluzioni per eh, la per il contesto a questa forma di esclusione eh, individuati da noi durante questa assemblea e dalle associazioni sono riconducibili solamente a una parola logica, quindi ad uno strumento molto concreto di inclusione come può essere il dialogo il Comunque l'inclusione attraverso progetti istituzionali e una garanzia eh, diffusa di mezzi tecnologici in connessione digitale. Perché ormai crediamo che eh, senza connessione le persone non siano in grado di, di essere incluse e quindi di conseguenza l'esclusione è la prospettiva più, più certa. Di questo incontro ho fatto parte anch'io, per esempio con un progetto di eh, coabitazione dove attualmente mi trovo e che eh, considera comunque le realtà eh, cittadine come fortemente collegate tra di loro e come i giovani possano fare parte di questi eh, contesti senza eh, favorire eh, una dinamica di esclusione. Quindi, eh, il contesto urbano è comunque sia una, eh, un terreno fertile per favorire pratiche di inclusione. Il quarto nostro incontro invece sulla eh, creazione di spazi virtuali ha eh, riguardato il tema dello sport e dell'attività fisica. Si è concordato su come lo sport sia un momento di socialità e come questo rappresenta uno scambio tra persone diverse. Il problema più importante, più eh, emergente rispetto a questa tematica eh, è il risultato quello dell'accessibilità. La pratica sportiva è una pratica che è fortemente correlata al, all'ambito economico e quindi di conseguenza la, pro, la problematica è di natura economica, ma è anche di natura strutturale. Quindi le edilizie, le eh, eh, strutture sportive, sono eh, all'interno del territorio poco accessibili eh, alle persone di diverse fasce sociali ed economiche. Magari su questo Quindi anche che... Anna voleva dire qualcosa Fabri che ha seguito l'incontro sullo sport. Sì, praticamente sì, comunque è stato un incontro diciamo, molto interessante perché comunque ci ha aperto una realtà che noi prima davamo per scontata, invece adesso abbiamo capito che è molto importante nella nostra vita e per il nostro benessere fisico e mentale e soprattutto l'attenzione grazie ai nostri ospiti come Balunno, come Xen, si è focalizzata soprattutto su uno sport, come diceva Fabrizio, inclusivo. Eh, però durante questa pandemia si è riscontrato un maggiore isolamento della, della pratica sportiva e anche una spersonalizzazione delle, delle, delle palestre con le persone che sono state costrette a svolgere l'attività fisica nelle, nelle proprie case. Ecco. E che, mh, non so se... Però la pandemia comunque non ha avuto solo un risvolto negativo. Durante, eh, questo è emerso durante nostro, la nostra discussione perché invece molte persone si sono avvicinate al mondo dello sport durante questo periodo eh, vedendo lo sport come un momento della loro vita molto importante anche per evadere un po' dal, eh, dall'online diciamo, dall che ci sta praticamente... Ehm, siamo completamente online tutti i giorni e in tutte le ore quindi non c'è mai questo distacco dalla tecnologia è molto importante adesso lo sport perché si rompe quel modello psicofisico che prima sottovalutava l'importanza del corpo favorendo solo e comunque l'aspetto intellettuale ma è molto importante perché ehm, eh, noi non dobbiamo vivere, non dobbiamo assumere uno stile di vita sedentario, ma bensì dinamico e attivo, perché come ci ricordava il presidente del XEN, del Centro Sportivo Educativo Nazionale, la sedentarietà, anche prima della pan pandemia, ha causato la morte di quasi 5 milioni di persone, quindi un numero davvero importante e ci fa vedere come comunque la sedentarietà ha in qualche modo causato... Una, diciamo, un ha causato questo diciamo, non approccio al mondo dello sport per contrastare la situazione di isolamento che noi stiamo vivendo in questo momento molto, sarebbe molto importante fare attività fisica nei parchi laddove fosse consentito sempre comunque nel rispetto della, della sicurezza e comunque non è da, so da sottovalutare nemmeno il vantaggio di praticare sport all'aperto perché ci permette di tornare a vivere gli spazi esterni, cosa che specialmente in queste situazioni di confinamento aiuta a migliorare il nostro benessere psicofisico e soprattutto un'altra attività è quella di proporre agli amici oppure ai nostri colleghi di università di lavoro di fare delle attività sportive anche se comunque ciascuno nelle proprie, nelle proprie case. Al nostro Grazie mille, Arianna. Grazie mille, sono, sono convinto che eh, anche le associazioni che eh, hanno partecipato a questo gruppo si sono riconosciute nella, eh, nella descrizione che ci hai, eh, hai aggiunto tu e quindi. Possiamo andare avanti eh, con l'incontro che si è svolto eh, il 19 gennaio e che ha riguardato i temi dell'arte e della cultura. Adesso inviterei eh, Elsa, che è qui con noi stasera, a presentare un, la, la dinamica dell'incontro. Volentieri. Allora intanto colgo l'occasione per ringraziare Tedaka, che è stata con noi durante l'incontro arte e cultura, in particolare Stefano, il suo direttore artistico. È stato un incontro molto interessante in cui abbiamo un pochino esplorato sia l'impatto del Covid nell'ambito artistico-culturale, ma anche poi le possibili strategie e soluzioni adottate per evitare il blocco totale del settore. In particolare Stefano uh, ci ha fatto notare comunque che anche la situazione economica è stata molto complessa ma nel caso di Tedaca c'era stata uh, la volontà di riconoscere il lavoro artistico come vero e proprio lavoro, quindi come valorizzazione del lavoro e quindi grazie alla, um, grazie, insomma, alla possibilità di uh, attuare dei contratti a tempo indeterminato um, comunque si è appunto voluto valorizzare l'aspetto lavorativo. Eh, per quanto riguarda invece l'aspetto più lavorativo, diciamo che eh, Tedaca ha deciso di continuare le proprie attività in modalità online per continuare a garantire la fruizione degli spettacoli da parte del pubblico, ma al contempo hanno anche deciso di provare a mostrare e a parlare al proprio pubblico dei meccanismi che sono quelli tipici del dietro le quinte che normalmente non, non si potrebbero insomma, conoscere per cogliere questa opportunità. Ovviamente ci rendiamo conto che è man manca e continua a mancare l'interazione tra pubblico e spettatori, in particolare, eh, come posso dire, gli attori sentono molto la mancanza della possibilità di interagire con il pubblico, però al contempo prevale la volontà di non fermarsi, di non lasciarsi sopraffare da questa pandemia e di trovare soluzioni nuove e creative per poter andare avanti. Grazie davvero Elsa e, appunto come abbiamo visto i pro e i contro delle, delle associazioni che lavorano con l'arte e la cultura e adesso possiamo passare all'incontro che si è svolto sul tema del lavoro. Il tema del lavoro ha visto ah, eh, come di noi eh, come sia chiara sul lavoro Sì, sì c'ero io sul lavoro e, allora si è stato il nostro stesso incontro dove hanno partecipato casa del lavoro ma anche due giovani che in questo periodo stanno cercando o hanno trovato lavoro e in parte abbiamo innanzitutto percepito comunque almeno una percezione di clima di incertezza e di precarietà su, dal punto di vista del mondo del lavoro. Ovviamente sono anche cambiate le pratiche, è subentrata questa pratica dello smart working che ha ridotto i momenti di socialità tra i colleghi e i datori di lavoro, ma ha anche mh, reso anche più complesso eh, le dinamiche anche di scambi di comunicazione e di obiettivi in quanto debbono essere fissati una moltitudine di incontri e di riunioni che possono anche comportare a difficoltà e problemi di comunicazione. E In secondo luogo era anche emerso il fatto che anche gli stessi colloqui di lavoro diventano più complicati. Ciò significa che rispetto a prima non, non bisogna fare attenzione a dettagli come possono essere il curriculum oppure la propria presenza, come ci si vende sostanzialmente ma anche ad altri dettagli come possono essere lo sfondo della, del nostro, almeno la videochiamata, oppure eh, ancora eh, ovviamente avere una connessione che non causi problemi o che non ci siano rumori esterni. E questo comunque mh, diciamo che anche collegato al fatto che ovviamente non sono nel lavoro, si sta comunque vivendo una um, mancanza di confini, non c'è più un confine netto tra il luogo pubblico e il luogo privato, tra la casa e il lavoro. Però ovviamente non tutto è così grigio come, come potrebbe sembrare, ma anzi um, è rassicurante, anzi è stato rassicurante quello che ha detto anche Casa del Lavoro, cioè il fatto che Uh, I cambiamenti in realtà ci sono sempre stati, Le, alcune professioni sono scomparse già in passato e ne sono subentrate delle nuove. Quindi il segreto diciamo, è um, essere attenti e propositivi, sapersi riadattare ma anche reinventare, consapevoli che um, possiamo anche cambiare drasticamente la nostra, la nostra professione. E quindi mh, sono anche emersi dei buoni propositi, eh, dei, degli elementi che ci possono valorizzare, come per esempio inserire nel curriculum attività extra-lavorative, come per esempio la musica e lo sport, che dicono tanto di quello che siamo e di mh, la nostra attitudine, ma anche sfruttare ogni singola esperienza, perché non esiste più, e questo è anche molto, un concetto molto bello, che non esiste più quel lavoro per tutta la vita ma ehm, ogni singolo lavoro ci aiuta a sviluppare le soft skills, quindi quelle capacità eh, come può essere per esempio la capacità di parlare in pubblico, di sapersi relazionare, che non sono strettamente collegate con la nostra professione. E quindi si tratta appunto di un percorso lento che viene costruito mattone per mattone. E, mh, si è concluso poi anche questa assemblea eh, concentrandosi sul sentimento e sul, sull'empatia, cioè eh, valorizzare l'empatia nei termini di ehm, riuscire a comprendere anche il grado di comunicazione, di migliorare le nostre prestazioni lavorative di sensibilità e anche capire che cosa per esempio viene preteso da noi molto banalmente in un colloquio di lavoro. E questo è quanto, quindi ringrazio, ringraziamo chi ha partecipato, anche Casa del Lavoro e appunto gli altri due ospiti che hanno fornito la loro esperienza eh, di chi ricerca lavoro in questo periodo. Grazie mille Chiara. Siamo... A... A buon punto, la campagna si era, eh, si era svolta con un grande spirito di eh, dibattito e di eh, condivisione fino a questo punto. E infatti, siamo arrivati all'argomento eh, in cui molti di noi sono coinvolti, che è appunto l'università. Invito chi era presente a. Raccontare un po' cosa è successo, quali sono state le, mh, le conclusioni a cui siamo arrivati durante l'incontro sull'università. Sì, grazie Fabrizio. Eh, il, abbiamo affrontato appunto il tema dell'università cercando di riflettere eh, su come di fronte alla pandemia gli studenti abbiano cercato di rispondere anche alle problematiche che sono emerse rispetto alla didattica a distanza che ha coinvolto anche gli studenti universitari e come la pandemia abbia influito sulle loro carriere universitarie e sulla possibilità anche di pensare a progetti di mobilitazione all'estero, quindi di usufruire ad esempio di progetti Erasmus. Infatti faccio che ringraziare anche uno degli ospiti che appunto era una rappresentante dice, di Erasmus Student Network eh, che ha appunto eh, manifestato anche le difficoltà Uh, nel poter gestire sia uh, i viaggi all'estero di studenti italiani con i progetti Erasmus ma anche la difficoltà di uh, garantire un soggiorno sicuro agli studenti stranieri che venivano uh, nel nostro paese quindi in Italia. L'altro ospite che ha partecipato all'assemblea in realtà era uno studente come noi che comunque ringrazio Andrea Salano e che appunto ha, quella, ha condiviso quella che era la sua esperienza di studente di laurea magistrale che stava quindi affrontando l'ultimo periodo della sua carriera universitaria. Gli, gli aspetti che sono emersi da questo, da questo confronto, che è nato inizialmente con un primo brainstorming su quello che era per noi eh, l'università, e subito è emerso il fatto che l'ambiente universitario veniva vissuto come ambiente di confronto, di scambio, eh, di condivisione, quindi eh, veniva vissuto anche proprio in virtù dell'aspetto relazionale e questo è appunto quello che è venuto a mancare eh, quando di fronte alla pandemia. Infatti uno degli aspetti negativi che sono emersi parlando appunto della vita universitaria è il fatto che sì, la didattica online ha permesso di portare avanti gli studi e ha permesso anche di gestire meglio magari il tempo, soprattutto per gli studenti che dovevano anche eh, lavorare, ma allo stesso tempo ha fatto venire meno quelli che erano i momenti di condivisione, di eh, relazione interpersonale tra gli studenti, che vivevano anche la socialità e quindi gli spazi eh, universitari. Uh, non solo questo è venuto a mancare in quanto ci sono anche delle problematicità legate proprio allo strumento tecnologico che hanno comunque uh, reso più difficile il uh, proseguimento degli studi e uh, anche il portare avanti gli esami universitari ci sono emerse dal confronto infatti problematiche legate alla connessione che spesso ha, non ha garantito agli studenti la possibilità di uh, sostenere gli esami, alcune volte degli esami sono stati invalidati proprio perché la connessione magari cadeva e uh, i professori non, uh, non, non riconoscevano poi la validità uh, dell'esame. E uh, appunto uh, un altro aspetto che è emerso e su cui c'è stato poi un dibattito è quello dell'assenza della nel dibattito pubblico del tema università e delle problematiche che vivono gli studenti universitari. Avevamo sollecitato questa, questa riflessione riportando un post di Mentana in cui appunto criticava ehm, l'assenza da parte del, delle istituzioni politiche di un discorso e delle, sulle difficoltà che vivono gli studenti universitari e questo è un po' ha portato a riflettere anche i partecipanti all'assemblea sul perché eh, è stato un giornalista di fatto una figura che ormai è fuori dal mondo universitario a portare l'attenzione su, su questo tema e eh, si è cercato anche poi di riflettere su come noi in realtà potremmo eh, cercare di riportare eh, in evidenza le problematiche che riguardano la vita universitaria e quindi cosa possiamo fare noi in quanto studenti eh, per rendere appunto visibili le nostre problematiche grazie grazie a te Elisa e speriamo che eh, le slide siano abbastanza comprensibili eh, perché l'argomento successivo ha riguardato un altro segmento dell'istruzione del, dell italiana e eh, non solo che è stato mh, molto dibattuto l'argomento didattica a distanza. Eh, sulla dimensione scolastica invito a parlare Ilaria. Sì, eh, ciao di nuovo, spero di riuscire a fare il mio intervento senza troppe interruzioni del piccolo. Allora... E sulla didattica a di distanza e sul coinvolgimento delle, delle scuole avevamo immaginato questa assemblea il mattino proprio per incentivare la partecipazione degli studenti, ma la stessa situazione di caos che ci siamo trovati, si sono trovate a vivere le scuole a fine gennaio ha reso molto difficile la partecipazione delle, delle classi e dei docenti. Proprio con questa modalità mista di, di presenza. Eh, e di ah, presenza assenza eh, in ogni caso siamo riusciti per fortuna a coinvolgere hm, gli studenti del Comitato Nazionale Umberto I e alcuni docenti che ci hanno così dato una prospettiva eh, duplice, quella da parte appunto delle, delle, degli insegnanti che eh, si trovavano a, in questo ambiente virtuale per la prima volta e quello degli studenti che anche hanno vissuto questa esperienza per la prima, per la prima, per la prima volta eh, la DAD nasce come una risposta rapida ad una situazione di emergenza quindi eh, in una prima fase c'è stato anche un certo entusiasmo e ottimismo certo sì, c'erano tante cose che non andavano che non funzionavano, difficoltà assenza di device ma eh, gli studenti erano tutti piuttosto concordi nel dire che c'è stata una prima fase durante il primo lockdown in cui c'era interesse diciamo, per questa nuova modalità che è anche riuscita a eh, diciamo, incontrare eh, anche una maggiore motivazione da parte degli studenti di sperimentare questa, questa forma molto diverso è stata la modalità con cui hanno accolto invece la DAD in questo secondo lockdown in autunno che invece è stata vissuta con maggiore fatica e, e difficoltà anche perché un po' la riflessione che è venuta dagli studenti è stata ci sono stati dei mesi per ragionarci per prepararci, per migliorare eh, questa modalità quindi perché non, non è stato fatto più di tanto quindi grazie se vai ancora avanti di una slide ah basta <ride> c'era solo quella slide lì quindi eh, gli studenti eh, portavano un po' questo questo tema cioè la DAD di per sé non è né negativa né positiva, dipende da chi la sta agendo, chi la sta portando, come la sta utilizzando, che strumenti utilizza, che livello di interazione e partecipazione porta. Dall'altro lo studente, in che, eh, come la sta ricevendo, come la sta vivendo, è uno studente che aveva bisogno di stare con gli altri di socialità per, per imparare, per apprendere, oppure era uno studente che già si viveva, tra virgolette, male l'ambiente scolastico e quindi ha trovato eh, nella possibilità dei tempi dilatati di casa e nello spazio comfort di casa mh, un maggiore ambito di, di, di benessere, diciamo, per l'apprendimento. Però ecco, è un dibattito molto acceso e, e peraltro proprio le proteste degli studenti eh, in, in novembre eh, sono state quelle che ci hanno un po' dato... In là e ci hanno stimolato a organizzare questo ciclo di assemblee, per cui penso che sia dibattito veramente aperto. E termino. Grazie molte, Ilaria. Speriamo di poter coinvolgere altri studenti, altre studentesse per, per confrontarci su questo tema, eh, magari proprio con lo stesso. Eh, le stesse domande che ci siamo posti noi, eh, che non siamo riusciti a, a rispondere ulteriormente. passerei quindi all'ultimo incontro che si è svolto eh, per la campagna Connection, che ha affrontato il tema della socialità e del tempo libero. E eh, invito chi è intervenuto durante l'incontro a. Eh, ma riportarci quali sono stati eh, le impressioni e, e i dubbi. E, invito Andrea quindi a parlare, a prendere la parola. Grazie Fabri. Eh, ciao a tutti e tutte, ancora. Eh, appunto, io racconto un attimo quali sono state, come diceva Fabrizio, le, le problematiche, ma anche i punti, diciamo... Ehm, le proposte, insomma, rispetto al tema della società del tempo libero dell'ultima assemblea che si è tenuta il 29 gennaio, e appunto nel confronto che c'è stato tra i partecipanti è emerso questa problematica del della sovrapporsi del nostro, del nostro tempo libero tra lo studio il lavoro e i momenti di svago. Quindi un po' la problematica che è emersa è il fatto che tempo libero, studio e lavoro. Eh, si svolgono appunto nei, nei medesimi spazi con i medesimi strumenti e questo comporta certamente una difficoltà eh, proprio nel definire eh, i confini che sono appunto eh, molto labili tra questi due momenti distinti di attività eh, e questo ci ha fatto sentire la difficoltà appunto di percepire i due momenti differenti e di viverli appieno. E innanzitutto quindi ci siamo interrogati su, su questa nostra problematica, abbiamo cercato di vedere anche gli aspetti però positivi, quindi eh, ci, siamo, ci siamo accorti come in realtà proprio in questi mesi c'è stata la, la possibilità di sperimentare nuove dinamiche di socialità grazie allo strumento delle videochiamate, quindi è stato possibile comunque raggiungere persone lontane tramite, tramite internet e le piattaforme, così come anche in realtà partecipare virtualmente a incontri, e eventi o ad organizzare eventi, quindi anche, anche in questo come forme di socialità. E, mh, allo stesso tempo però eh, la difficoltà è stata quella e una necessità eh, di non essere sempre eh, reperibili in questi momenti, quindi proprio l'idea di riappropriarsi del tempo libero eh, come tempo non, non sempre sottoposto a internet e quindi non sempre sottoposto a, a, insomma, alla connessione con, per forza con tutte e con tutti. Um, Un'altra possibilità, un, altre proposte che sono uscite invece, eh, se si ha la fortuna di vivere nella stessa città delle, delle proprie amicizie, delle persone che si conoscono, in realtà eh, ovviamente è stata quella di comunque favorire eh, l'incontro con, con gli altri rispettando ovviamente eh, le, le restrizioni imposte dai DPCM di, di questi mesi. Eh, allo stesso modo quest tra queste altre proposte c'era ovviamente quella di sfruttare gli spazi pubblici, per ricreare comunque eh, in sicurezza, eh, quando possibile, momenti di socialità. Quindi sfruttare comunque i luoghi di socialità aperti e in questo senso anche sostenerli, sfruttare gli, le belle giornate, insomma, con l'idea di comunque eh, uscire fuori e non legarsi totalmente eh, allo spazio di internet. Queste, queste possibilità e queste... Eh, insomma, idee sono emerse anche proprio grazie al confronto con gli ospiti di, di, di questo nostro ultimo incontro, della nostra assemblea, che sono stati diciamo a due poli opposti, però appunto in un certo senso ci hanno congiunto. Abbiamo avuto infatti ehm, tra, tra i nostri ospiti Mauro Maurino eh, del, dell'associazione ehm, eh, del, del progetto Gamers for Kids che ci ha raccontato quindi, della realtà, delle diverse possibilità dell'uso di internet e dei videogiochi, e quindi degli spazi anche eh, di socialità virtuale per eh, comunque eh, crescere, e formarsi, autoformarsi e eh, raggiungere altre persone creando relazioni. Quindi c'è stata un po' una rilettura eh, critica e positiva di questo strumento eh, che spesso magari... Um, prima della pandemia molti di noi, magari, non, non consideravano l'idea di usare Internet per la società, invece, eh, abbiamo riflettuto insieme sulle, eh, sulle potenzialità dello strumento. E un altro dei nostri ospiti è stato invece eh, un un rappresentante dell'associazione Comala, eh, che ci ha raccontato appunto in realtà eh, le nuove, i tentativi di questi mesi di, di continuare a sfruttare gli spazi della propria associazione, quindi gli spazi di socialità, di incontro, dove prima si organizzavano eventi e dove si è cercato ancora di organizzare eventi, proprio in quest'ottica invece della nostra seconda parte di proposte, cioè di continuare comunque a vivere gli spazi cittadini rispettando le, le norme, e, e, e niente, questa è stata la nostra seconda eh, proposta di speranza per i prossimi mesi a venire. Grazie ancora Andrea per, per il tuo intervento. Ehm, la campagna si è uh, conclusa qui, uh, con questi... Con questi nuovi incontri, eh, ma eh, siamo qui per, per discuterne ancora e per eh, capire se, eh, come percorso, ci è eh, servito per portare queste riflessioni eh, verso, verso nuovi orizzonti, verso soprattutto altre persone. E quindi l'invito che faccio a voi tutti che eh, ci state seguendo. Adesso è quello di eh, intervenire eh, attivamente nel dibattito di queste, di queste assemblee che, che sono state condotte negli scorsi anni. La modalità con cui lo faremo sarà eh, divisi in gruppi di lavoro, eh, per cui adesso seguirà un piccolo momento per assegnare ciascuno di noi in una stanza separata e possiamo credo considerare qui conclusa la diretta Facebook. Ringrazio tutti gli amici. organizzatori. Sì. Gli amici che ci hanno seguito da Facebook abbiamo anche un ringraziamento. Grandi ragazzi e ragazze, una campagna importantissima. E viva gli spazi digitali che sanno essere comunità. Giorgia. Quindi abbiamo avuto. Ringraziamo anche i sostenitori che hanno permesso la costruzione e la conduzione di questa campagna eh, grazie ai fondi dell'Otto per Mille per la Chiesa Valdese e nel progetto Mediattivisti con, eh, che è stato ospitato qui al Centro Studi Sereno Redis e auguro a tutti e a tutte una buona serata Sì, Ritiamo un'ultima cosa, usciremo a giorni con il, il manifesto diciamo anche con gli ultimi contributi frutto della discussione di questa strada e quindi se ci sono delle organizzazioni delle associazioni che vogliono saperne di più, vogliono contribuire vogliono sottoscrivere, vogliono farlo girare, secondo me è importante farlo perché insomma è stata espressione del lavoro di giovani, di tanti giovani abbiamo partecipato in più di 100 alle assemblee e molti di noi hanno partecipato a quasi tutti gli incontri qui c'è un osso duro di persone che l'hanno portato avanti e secondo me ci sono degli spunti di riflessione per tutti e tutte, eh, è importante farlo conoscere, farlo girare. Quindi grazie ancora, e voglio fare un ringraziamento a, al gruppo che ha portato avanti il progetto, in particolare, adesso spero di non dimenticarne nessuno, eh, Davide, Elsa, Chiara, Edoardo, ovviamente Fabrizio che è anche presentato stasera, Arianna, Elisa, Andrea, eh, Elisa Mondino l'altra Elisa eh, Bianca eh, spero veramente di non aver dimenticato nessuno ma se l'ho dimenticato sappiate veramente che siete nel nostro cuore e eh, siete stati bravissimi e eh, vi ringraziamo per eh, tutto il lavoro organizzativo che, che avete fatto sì Michela aiutatemi a ricordare se manca qualcuno mm, forse no ma vi ricorderemo nei commenti se ci siamo dimenticati Grazie. Ciao a tutti. Ciao.